Buon pomeriggio a tutti, grazie per essere qui oggi con noi con Arte e lo staff di Arte ringrazia sentitamente eh, l'amministrazione comunale eh, quindi in particolar modo il vice sindaco, la dottoressa Stefania Cosa che ha permesso tutto questo, volevo anche ringraziare eh, la dottoressa Agliani dell'Ufficio Cultura, eh, il dottor Bertoni e anche eh, dottor Piccariello che mi hanno dato una mano, in particolar modo Piccariello per questo evento a livello operativo. E poi volevo ringraziare gli sponsor eh, di Peschiera, di alcune realtà locali, quindi come Peschiera Arte, eh, la Proloco, Active e Rexando. Adesso cedo la parola a Simona che ci introdurrà l'evento. A te Simona. «La casa della poesia non avrà mai porte, come affermava una grande poetessa, Alda Merini. Ed è proprio quello che abbiamo sperimentato, unendo le nostre forze. Forme d'arte differente hanno trovato una sinergia vincente. Abbiamo condiviso le nostre emozioni in questo giorno di inizio primavera. Doniamo a voi tutti il nostro germoglio». Elemento acqua, sottofondo musicale di Eva Bezze, veliero. Elemento vitale, linfa di nutrimento, come le emozioni che abbiamo cercato di raccogliere in questo evento. Dipingo la mia anfora traboccante di sentimenti, di Marco Alfarano. Stasera voglio dipingere la mia mente variopinta. riopinta. le dita sulla tastiera sono pennelli di mille colori, questo schermo bianco la mia tela da riempire, prendo del blu, ci coloro un fiume in piena, colore mandorla, disegno un'anfora di terracotta, al suo interno voglio l'azzurro cielo fino all'orlo, di argento la pioggia che ne discende, decorando d'emozioni, come le lacrime sul parabrezza di un'auto, e ora... Voglio sedermi a gambe incrociate, da lontano ammirare l'anfora traboccante di sentimenti della mia vita, il mio vaso di Pandora dei ricordi. Incanti, il fragore del mare silenzia i miei pensieri. Nubi si contendono fragili spettri di luce e profondità di acque selvagge. Le ombre della sera sublimano l'incedere d'ambra dei miei passi lenti. Ed essenziali. Corvini di Margherita Novella Braganti. Dissi che non avrei detto mai di credere davvero a tutto questo. Corvini neri di notte e di peccato, neri come le tue scarpe a calpestare il suolo, su cui caddi per potermi rialzare. I tuoi occhi, dagli occhi miei, Colsero sorgente di lacrime amare, gocce dell'ade. Quale sarà la foce dove troverai luce al tuo scorrere e perire? Notte fra le tue ali oscurità a spegnere stelle mai accese. Acqua Santiera. Acqua Santiera così granitica e sola. Non raccogli i baci chiusi in una conchiglia di preghiera perché la pietà e la compassione viaggiano su parallele strade. Facciamo che tutto sia cuore misericordioso, che la notte sia giorno e che la terra sia cielo. Pioggia, dolce il suono di ogni goccia, note ritmate dal vento in un pentagramma, leggero soprano o greve baritono lontano. Un crescendo di energia ci investe, ci circonda in una profonda riflessione, che fa emergere dal nostro io un pudore chiamato oblio. Un bicchiere di vino. Se una sera in primavera vorrai venire sotto casa mia mentre il mondo tace o si dispera, e noi un bicchiere di questo vino. Se un giorno d'estate vorrai festeggiare le stelle mentre le onde del mare ci pensano, e noi un bicchiere di vino in loro onore. Se un vespro autunno vorrai qualche buona compagnia, mentre un tappeto di foglie accompagna i nostri passi, noi un bicchiere di vino. Se un freddo inverno vorrai ricordare il calore del nostro amore sbocciato nel tetro dicembre e in un parcheggio quotidiano, mentre il mondo si dispera, e noi un bicchiere di questo vino. Liquidità Gocce d'essenza sparse nel mondo Particelle d'eterno ammantate, liquidità dal sapore speciale. Se non fosse stato per quel temporale, che li colse all'improvviso nella piazza di San Quirico, avrebbero visitato pure la collegiata. Invece dovettero rifugiarsi di corsa nel bed and breakfast che avevano prenotato, senza neppure vedere il parco degli Orti Leonini. Dormirono un po' e poi andarono in cerca di un posto per cenare. Se non fosse stato per quel temporale, rasentando il muro per non bagnarsi, non avrebbero sentito il mio golio di un gattino abbandonato, chiuso dentro uno scantinato, affamato e impaurito, che continuava a chiedere aiuto. Il ragazzo cercò di prenderlo, ma la rete sulla finestra era fitta e arrugginita, ci passava giusto un dito per accarezzare quella testolina tutta pelosa e morbidissima. D'improvviso l'aria era diventata fredda e si era alzato un vento tagliente che aveva sorpreso turisti e ristoratori. Dovettero alzare le tende per creare un riparo per gli ospiti della locanda. Un temporale estivo, di quelli che segnano la fine dell'estate, nero di nubi e turbine di vento. Al ritorno dalla cena il gattino mi agolava ancora e se non fosse stato per quel temporale, se lo sarebbero presi e portati a casa con loro, ma diluviava e non avevano più scarpe asciutte per il cammino del giorno dopo. Dovevano correre. Ciao bel gattino, cerca di dormire se non fosse stato per quel temporale. La mattina dopo il gattino era sempre lì, ma non mi agolava più. Qualcuno gli aveva dato da mangiare e dietro si vide spuntare un altro bicetto. Allora non sei solo, bravo. Il ragazzo partì per bagno Vignoni con il cuore sereno. Da non, se non ci fossero state le more. e também vai a venerada que come l'aurora di Eva Bezze, elemento aria. Respiriamo sensazioni, il nostro ossigeno, la nostra aria. Faccio io per Meteora. Aspettiamo magari che arrivi un po'. 5 eh. no, un Meteora, rinascerai delle mie cicatrici la culla, mi sottrarrai vento che marge dentro tra animati sospiri. Lontananza, ritrovo l'essenza delle stesse morenti radici. Ancora tu, in un io solo mio. Ancora muti a pregare la gente della carezza e del pianto che riscuote notti senza luce, che di questa neve raggela il manto. Ritratto astratto, non sono un pittore, ma ti dipingerei così. Azzurro come il cielo, per la tua sensibilità, per la tua disponibilità, per il tuo equilibrio. Rosso come la passione, per il tuo cuore, per la tua forza, per il tuo coraggio. Verde come i prati, per la tua freschezza, la tua semplicità, la tua leggerezza. Appendilo se vuoi e lascialo collare dal vento. Sai trovare significato ai sogni? Sai sentire il profumo e l'incanto di fiori onirici, di peogne bianche, leggere e fiere, come calici sacri, ricolmi d'incenso. Fai che non svanisca, fai che rimanga l'incanto e dei fiori, la sostanza. Luminosa Galleria. Ci eravamo dati appuntamento nella Galleria Luminosa, Ora ancora buia la mia vista. Le mie braccia si arrendono, le mie ossa non sono pronte all'oblio. Vedo il volto della mia anima, vedo il volto dei ladroni crocifissi. Il richiamo di musica celeste mi invita alla calda luce. Lo spirito in continua lotta con la mente mi disturba. La terra bagnata non è, mia, non è più la mia casa. Nel mio, mio concio il mandorlo in fiore di Marco Alfarano. I petali rosati, gli odori, la primavera di un mandorlo in fiore, destano meraviglie. Sono io, nel profondo di me, intricato tra grovigli, di spini, tra germogli non ancora sbocciati. Una casa nel cielo. Ho costruito per noi una casa di stelle, nuvole, rondini disperse l'ho costruita con cieli d'aeroplani aeroplani lontani e calorosi ricordi per allontanare il brusio di voci infami e così con forza e coraggio ho scalato il cielo e ho costruito una casa per brillare io e te nella notte. Rêve matras. J'observe dehors ce que je vois, c'est joie liberté encore bon cher. Apparemment ce que je perçois c'est solitude dedans, du silence assourdissant. Deors, Debuy, Serilla. Salparono in direzione dell'Elba. Non sarebbe stata una lunga traversata. Avrebbero avuto giusto il tempo per dimenticare l'incontro con Silvano. Durante la navigazione Nicola fece vedere alle ragazze come regolare la randa e il fiocco. Questa volta Carola riuscì subito a capire la direzione del vento e a gestire i filetti lascando o cazzando le vele. Aveva una particolare sensibilità e se ne accorse anche Nicola che la accarezzò dolcemente una spalla mentre recuperava la maniglia per far girare il winch. Il vento che le scompigliava i capelli, quella sensazione di benessere e di assoluta libertà, lo sguardo nel vuoto all'orizzonte e la concentrazione al windex e agli ordini del timoniere. Si stava dimenticando di tutto, perfino dei suoi figli. Aveva perso la cognizione del tempo, cellulare staccato, WhatsApp fuori uso, almeno fino a sera. E se avessero avuto bisogno di lei, in qualche modo sarebbero sopravvissuti, anche da soli. Non era insostituibile, questo lo sapeva bene, ma ogni tanto bisognava che anche gli altri lo capissero. Da, come un ramo secco. Adesso andiamo nell'elemento fuoco. La sala del fuoco. La passione è il Fil Rouge che in questo giorno riunisce noi artisti, ognuno con il suo bagaglio creativo, insieme per arte. Passione. Mi accendi e ti spegni nell'altalena degli ardori. Dove inizi tu e dove finisco io? Due corpi, un'anima, sincronia perfetta. Dal tramonto all'alba. Dal tramonto all'alba, il cielo sembra una scatola magica. La luna danza con tutte le stelle, luminose e belle. Sorprende le coppie eseguendo un minuetto esclusivo, intrecciando uno speciale sorriso sul loro viso. Il ritmo incalza, la luce abbaglia, il suono crescente abbandona la mente. L'alba scolora il firmamento, si chiude il sipario e cala il silenzio. In sottofondo la musica di Eva Bezze Senza Tempo. Rette parallele di Margherita Braganti. Assetata di fuoco fu l'attimo nostro a sottrarmi dalle mie nebbie, dopo soltanto ferite, d'un corpo che si ribella, alle voci che animano la notte. E poi venne il mare, mi portò la luce, che in me stessa non sapevo trovare, mai cercata, mai sperata. Vita che mi scorri accanto, senza volermi sfiorare. Muovimi contro, smuovimi dentro, quella forza che si fa strada tra spigoli di stelle. Libertà di Marco Alfarano. Una lacrima fende il silenzio, discende dalla crepa della mia maschera in cerca di se stessa. Un singhiozzo. Vedi come vibra il mio corpo? Quello che sarò, sono stata per te forse sirena incantatrice e imprudenti ci siamo rapiti. Sono stata per te fuoco che brucia, arde e divora il tuo corpo e imprudenti ci siamo scottati. Hai lasciato che si consumasse e ora sono solo cenere, ma ricorda io sarò la Fenice. Oracolo Odo il vento sulle cime degli alberi. Tessitore di parole lontane, cartomante di riti antichi. Brucia l'incenso nella stanza, fatta di quiete e fuoco. Gli attimi si inseguono, come sabbia mossa nel deserto. Vento primordiale, caldo, di anime erranti. Tornado. Un tornado che fa volare le tegole del tetto. E ululando smuove tutto ciò che la ragione coscienziosamente aveva stabilito per te. L'assenzio che dalla bottiglia di vetro rosso tetro nella notte ti fa scrivere memorabili capolavori. Bruciali, brucia tutto. Questo è il tuo delirio, questo è il tuo dio. Bombardavano da tre giorni. Le esplosioni erano sempre più vicine. Ogni colpo era un grido di guerra. Ogni colpo era un passo in avanti. Il covo dei tedeschi era stato scoperto. Tra poco sarebbero arrivati. E ogni notte arrivava il freddo. E con il freddo tornava la paura. Era un'orda indistinta quella che saliva per i sentieri della collina. Un mare di soldati, la pelle scura, violenti e sanguinari. I Gurka indiani dell'ottava armata si muovevano di notte. Era il 9 luglio. Invasero il paese con i carri armati che salivano su attraverso i campi. Le case furono sommerse da una pioggia di granate i capanni in fiamme. Erano centinaia, avanzavano come uno squadrone, non restò niente al loro passaggio. D'un tratto un colpo secco, fortissimo, il santuario fu ferito, crollò la volta principale. I tedeschi non poterono che scendere con la bandiera bianca. Allo scoppiare delle prime granate, nel casolare Richard fu il primo a levarsi. Zodella vendandezzò la cantena, svegia la gina Calburdeli gigino zomertè. La Dela con i capelli bianchissimi e lunghi, non fece in tempo a fare la crocchia. e Scese così, con uno scialle in testa incerta sulle gambe piene di artrosi. La Gina prese le bambine. Si sedette su uno sgabello. In braccio teneva Maria Luce. Paola dormiva accanto al babbo. Tutti stretti in silenzio, al buio. E ogni granata era una ferita. Si stringevano le mani, gli occhi chiusi, le labbra si muovevano per la consueta preghiera alla Madonnina del Transito. Fu un attimo. Lo sentirono anche loro. Un vuoto fortissimo. La Madonnina era stata ferita. Chi li avrebbe protetti adesso? Da sotto un cielo di bombe. Proseguiamo adesso nell'Evento Terra. La musica di sottofondo, primo quarto di Eva Pezze. nostra origine. Qui depositiamo tutto ciò che siamo. Terre promesse. Nulla se non il vuoto se non l'immensità del cielo popolarà la mia muta corteccia. Senza peccato, un soffio, un respiro riporterà l'infanzia ad ogni vicolo cieco e ogni fine sarà l'inizio dei tuoi baci e dei tuoi miei, di cui scambiamo illusioni per terre promesse di Margherita Novella Braganti. Padrone, amore destriero, cavallo da battaglia, combatte guerre d'odio, d'ignoranza ed apparenza, amore ordina, non chiede e non domanda, noi suoi servi e lui nostro padrone. Lacci rossi, mancherai. Mancherai negli occhi, nella voce, in ogni mia percezione. Mancherai quando piove e i passanti si affretteranno con ombrelli piegati tra auto bloccate e scarpe zuppe. Il tuo cuore nobile, i tuoi biondi capelli, il tuo profondo sguardo mi farà mancare il fiato e il petto si gonfierà di un'inevitabile malinconia perché anime siamo legate con lacci rossi, quindi indissolubili. Primavera 2020, coronavirus. Da poche ore è primavera e, come sempre, trepida è l'attesa. La giovane fanciulla arriva timidamente, dolce, piena di luce e sorridente. Ma nel 2020 ti sei presentata senza sorriso, arida e scura in viso. Hai trasformato il mondo in battaglia, la tua mitezza in virulenta energia, scatenando una feroce pandemia. Ora si raccolgono solo pezzi di cuori feriti, di chi ha lasciato sul campo familiari e d'amici. Mes paysages. Paysages vivants devant mes yeux. Des paysages vivants, j'imagine, j'imagine des couleurs. Blanc comme l'enfant qui vient au monde, jaune comme une petite fille qui découvre tout, vert comme l'âge de jeunesse plein d'espoir, rouge comme les amours fraîches. Marron come un dame che si regarda dans le miroir, gris come le longue journée della la vieillesse, noir come le monde alla fin du monde. Istanti, cieli antichi e terra sacra dissolvono il mio respiro e i miei passi d'ambra. Sono quiete e trasparenza. Sono ferma sotto alberi eterni. Sento in lontananza la città muoversi una rallentata clessidra divina dentro giorni di pietra e oracoli. In una pietra di Marco Alfarano Come la saetta che ratta e fratta fende il secondo dell'osservatore e la memoria dei suoi rami lucenti, tempo per tempo si annebbia, così quella notte in sogno mi apparve il senso della vita racchiuso, nel movimento di un cristallo blu, la poesia in una pietra. La mia iride terrosa si mescola con i colori del sacro e della follia. Ogni mio verbo è vano testimoniare, tanta magia creativa. Quel che resta ora è una trasparente parvenza, una pietra blu nella tasca dei miei jeans, una bussola per la mia sete di ricerca. Troverò il senso della vita, quella gioia celeste che provai, il ricordo di quel cristallo offuscato dal tempo, il motivo del mio viaggio, la missione della mia esistenza, è conoscere questo mistero profondo. Orteo era un abitudinario. Tutte le mattine si alzava e usciva dalla porta sul retro, prendeva uno sgabello e si metteva a strappare le erbacce nell'orto. Drizzava le piantine, seminava e concimava, e nel frattempo parlava e raccontava a voce alta tutti i sogni della notte appena trascorsa. Dopo la morte della moglie Antonietta, gli capitava spesso di rivivere scene di famosi film americani dei suoi tempi, quelli bianco e nero. Così, alle piantine, diceva di Fred Astaire, di Gin Kelly, di Rita Ewart e dei meravigliosi abiti lunghi, dei valzer, dei balli, perfino del tip-tap. Perché di notte Orteo tornava giovane e arzillo, ritrovava gli amici di sempre e si godeva la vita. Di giorno no. Alle 6.30 ogni mattina dopo l'orto preparava la colazione a Neri, che doveva andare presto in officina dallo zio Beppe. Ma erano più le volte che il ragazzo non si alzava nonostante Orteo lo richiamasse più volte. Le ora, Neri, lo zio t'aspetta, poi ne piglia un altro al tuo posto. E agli improperi del figlio, lui abbassava la testa, raccoglieva i panni sudici da terra e cercava di mettere ordine in quella stanza che sapeva di sigarette, erbe, erba, birra e chissà cos'altro. Orteo non cedeva di fronte all'insuccesso di aver generato un ragazzo ribelle e cattivo, che lo maltrattava e lo sfruttava. Era pur sempre colpa sua, pensava. Le piantine vengono diritte se ci metto il sostegno, vuol dire che a Neri gli è mancato il bastone per tenersi su. Dava la responsabilità alla morte della moglie, che le aveva lasciati, le aveva lasciati soli. Due uomini, si sa, da soli fan poco. E lui invece non si riposava mai. Dopo aver imbandito la famosa colazione e rassettato come poteva, usciva di casa sempre alle 11 in punto. Passava dal retro, prendeva la sua pandina 4x4, celeste stoviglia, e cascasse il mondo tutti i giorni andava a trovare l'Antonietta. Non senza prima aver colto un paio di fiori dal suo orto. Ora che era dicembre, prendeva sempre un berrametto di pungitopo con le bacche rosse e le foglie lucide o di vischio ben augurante. La pandina era tutta sporca di terriccio e ghiaino, con il cellofan sul fondo del bagagliaio e i vetri polverosi. Spesso Orteo ci portava i vasi, le fioriere, le cesoie e gli stivali da pioggia. E la sua cerata per ogni evenienza. E perché no? Anche un bel fiasco di vino rosso. Da Sognando Ginger Rogers. Adesso chiudiamo con una poesia di Gabriele Pece, poeta e nonno di Marco Alfarano, che purtroppo oggi non è presente. Il titolo della poesia è Poesia di Gabriele Pece, luglio 2001. Quando dall'animo in tumulto. Sommesso un singhiozzo s'affaccia timido all'uscio della commozione e con le lacrime asciutte e parole mai scritte ti intenerisce il cuore. È poesia. Un applauso. <ride> e le fotografie dei nostri pittori, e fotografi che sono qua presenti con noi oggi. Grazie a tutti.